Ok, allora no, scusate, non mi sentite stavo dicendo oggi. Oh, Entriamo dentro la Procraft e vi farò vedere un po' di sorpresine molto, molto divertenti. Uh, questo di poco perché poi ho degli impegni. Uh, no, ho sbagliato. ho sbagliato. Intanto, questo qua è, una, è, una, è un esempio. Questa qua dovrebbe essere una B. Solo che io ho fatto una schifezza perché è una B per un attimo ti posso chiamare per qualche minuto? Um, questa doveva essere una B eh, ma è venuta una cosa un po' al contrario ma però così è bello sì, sì. È per una sembra tipo, però è un fichissimo e poi c'è questa bellissima casa questa bellissima casa qua eh, che tutti noi conosciamo e amiamo e poi c'è questa bellissima piscina e sopra c'è questa bellissima cascata e sopra la cascata vedete il minato tutto e poi cosa ci sta là? Ci sta persino un tiro all'arco eh sì, perché ho costruito proprio una posizione per il tiro all'arco adesso voglio no, fare il suole ok per, si può proprio tirare all'arco largo vedete vi spiego come fa questo è il tiro facile bisogna andare su questo portante Guarda, come vedete c'è lo slime che non ti fa correre perché sennò tu puoi andare vicino al coso e hai vinto tipo questo che è facilissimo e ho fatto pure punto, punto poi abbiamo là un creeper che adesso colpisco creeper vai non l'ho preso perché si muove poi c'è sta questo secondo tiro che è più difficile io mamma mia ho più alto con precisione vai cosa sbaglio perché va sotto eh, si sì, sì, sì, se vado un pochino più sopra a quel per paese vai a studiare e qua è un pochino più difficile tirare e perché bisogna tirare alto vabbè intanto mi metto in creativa di slash in mood eh, si sì, in survival scusate e qua ci dovrebbe no, non mi cadere ok allora qua ci dovrebbero essere tutti i miei materiali vediamo un po si però poi di quest'altro cesso ci, ci lascio tutta la cosa di quest'altro accesso contento che okay, non mi serve a niente oh Oddio raga, oddio, fammi mettere subito la mia cosa qua, non me la giusto neanche, quante spade c'ho, perché c'ho otto spade, c'ho un pochino troppa roba qua dentro, mannaggia quel creeper, si sì, lo so, eh, c'ho tante spade perché per errore ho oh, due, per errore mi sono, Beh, adesso metto, veramente metto tutto qua dentro perché poi mi prendo tutto intanto mi prendo una spada almeno l'armatura almeno l'armatura ok adesso dovremmo avere tutto poi una, una cosa poi mi prendo una spada ce l'ho poi ci sistemeremo tutto poi ci sistemeremo tutto oh, Okay. Mu muori, muori. Che c'è? Ho due pori Raga, meglio. come mangiare una gara? Okay. Eh, no. un po' di vita. E poi tutti i picconi. La spada ce l'ho. Questi mi vado qui. Questi non mi servono. i realtà, questa spada è piacevole. Oppure un altro piper no mi odiano questi creeper mi odiano proprio e qui devo prendere la chesta devo... devo riuscirmi tutto c'è qua, qua sperando che sì, c'era pure la piscina dopo che mi potevo lanciare devo sistemare un po' l'inventario quindi vado dentro la mia qua base bellissima che abbiamo costruito e mi svuoto tutto l'inventario perché ho l'inventario un po' troppo pieno poi ci lo andremo a prendere tutto tranquilli mi lascio solo con una spada perché non si sa mai tutta l'armatura mi lascio solo una spada perché non si sa mai Uh, poi tutti si creepem ogni giorno ci dovrebbero sta questo è vero e che penso che anche di giorno non prendiamo fuoco vivono anche di giorno dice la Legia. mi sembra un po' stranuccio eh, però mi sembra che un fuoco dovrebbero prendere fuoco qua c'è questa bellissima cosa che io credo che qua sì, ci, ci farà tipo una casa o boh, qualcosa là sopra tanto io me ne corro e vi faccio vedere altre cose scusate questo piccolo inconveniente ma capita, capita, capita, capita molte volte ci, oddio, qua c'è un temporale fortissimo Uh, non so se ci c'è anche casa vostra però di solito quando registro pubblico sempre po' di giorni dopo per editare per tutte le cose che tutti sanno che gli youtuber fanno uh, quindi mi devo prendere tutta la mia cosa no, la spada ce l'ho poi se mi devo prendere questo le spade sono tutte uguali vedi spada di Bruno spada di Bruno spada di Bruno sp... super spade di Bruno e pure questa l'arco ce l'ho di queste le frecce che stanno le frecce no non, non sono quelle le frecce le frecce mi sono tutte esplose pronto eh, andato in un attimo un imprevisto scusami ma no, c'ho un imprevisto qua a casa quindi, due, quindi un paio di minuti che arrivo eh, ok tu incomincia, capito? E niente, mm, e niente, sto facendo una cosa io adesso. E okay. lo so che sono più importanti i compiti, però va bene. Ciao, vabbè, si, sì, lo so, non si vedono mai le persone in faccia. E non ci si la verità: solamente che io non voglio adesso di studiare, non voglio di giocare, E quindi capirà. No, lascio una scelma, la scelma, la scelma farm, allora mi mettere tutto, non mi devo metterlo, una farm con... non no, una farm, No, c'è una forma non mi ricordo di cosa. Oh, così, giusto, L'ordine non mi ricordo... Ah, era così. Poi non c'è, manca una freccia. Poi c'è una fortuna... le <susurra> è vero, che i effettuato spettacoli, è vero, è vero, è vero. le frecce eh, no, vabbè, queste qua gli danno, fanno un tubo. Vabbè, mi prendo come cocca le, le miei normali, ai miei frecetti amiche. Eh... Ok, siamo bene con ritorniamo a farvi vedere un po' le cose belle. Passiamo per il tunnel perché c'è una bellissima novità. Qua sperando che non prenda più fuoco c'è una bellissima novità, signori che è proprio quella là che tutte le persone normali mangiano durante... quando, quando dentro ci stanno possono questo... lasciarci qua... no, un tubo c'è una bellissima novità che adesso vi farò vedere proprio... Ma qua c'era il coso del lama qua sotto c'era un lama una volta io avevo trovato un lama, l'avevo rinchiuso solo qua è morto è morto non si sa come vedete questa struttura qua cos'è sta cosa ok non allora so che ci stanno le scale però incominciamo da qua perché questa qua è la mia nuova zona di minecraft eh, la mia nuova zona che mi stanno rompendo tutti chi è a telefono pronto ciao Andrea va bene sto giocando a minecraft e sto registrando video questo è l'unico momento in cui posso farlo Salut Mi ha fatto vedere tutto bianco per un che cosa? Ah, bello, io sto su Minecraft morendo nella lava. <ride> Vabbè, raga, salutate, qua ci sono tutti i miei villici, questa è la macelleria studio di Gregorio con i villici. Che costa tutto un caro, che costa tutto carissimo. La tua vicina! Va buono, lo sfoto di coniglio per un diamante, bello poi qua ci sono tutte le... le, le... si sì, lo sono smerato ma non mi frega poi qua ci sono tutti i polli poi qua ci dovrebbe essere non ci sta niente Vediamo abbiamo stacco. quello dovrebbe quello là. sì lo so lo faccio degli uomini solo che io non li prendo perché non mi piacciono ciao villici poi qua, tu... poi qua devo costruire tutte altre cose mi sono già preso tutte le misure tipo qua voglio fare un magazzino ehm fare quello di mostri e quello là qua ci stava blocchio. qua ci stava boh non mi ricordo quello devo fare un'altra struttura poi vediamo per cosa fare credo che farò una specie di supermercato si sì, messo questo qua è il mio gattino come l'ha chiamato? Eh, non l'ho chiamato e si chiama gatto è un gatto poi dobbiamo costruire pure laggiù vedete eh, qua dobbiamo costruire tutto la forma di possiamo pure farci una farma di mostra e eh? qua dobbiamo Dobbiamo fare pure tutte le cose. Qua dentro se sta ci sono tutti i materiali per, per costruire. E qua c'è l'entrata. Quindi, questa qua è un po' la zona. Qua c'è questa cosa per i mostri. Anche qua c'è tutta l'entrata, tutta sontuosa, anche ce ne sono due. E okay. poi la in caso. Credo che possiamo anche spostare. Visto che abbiamo tutto super incantato. Guardate che fila! Guarda, allora, questa qua l'ho sì. incantata sì. e vale tantissimo, c'è tipo 300 costa una spada del genere quindi non mi consiglio la cosa a me non è caduta la pala però non me ne frega niente non, eh, non me ne è un fregatina non e poi, poi ci sta la, la, no perché io sbaglio il pulsante non ho premuto poi ci sta pure la nostra bellissima torre che abbiamo fatto dove si può lanciare dal quinto piano poi eh, devo prendere il pulsante e mi schiaccio poi c'è tutta questa cosa ti puoi lanciare e volare via figo, nel, blu, figo, nel blu nel blu nel blu nel blu poi quando ci faremo l'elitra sarà fighissimo anche se l'elitra sinceramente non l'ho mai vista vedete sì, la si vede un po'. Si insomma si usano anche se solo che si dovrebbe premere due volte si il salto non so, non so, non so. poi quasi so. cade la stessa idea si può cadere anche dall'alzura e... questo è vero Potete anche nei suoi commenti come le l'elita soprattutto Giuseppe. di ah comunque salutiamo Giuseppe. di cittadini che ci dovrebbe guardare Gius!! se ci sei, guardaci ehm... ci podiamo, canici, canici? e raga perché Giuseppe, di come voi sapete purtroppo ha chiuso il canale e mi dispiace molto questa cosa mi dispiace molto Ma stai dicendo un video veramente? Eh ma qua veramente no scusa, allora io ho rimasto che lui aveva chiuso il canale eh, scusate, scusate re, regia qualcuno mi aiuta no. ma perché non mi dite mai le cose eh, scusa giuseppe giuseppe ci sei ah, ma almeno le cose di io, io ero rimasto che tu chiudevi ehm, il canale Ma come che mi pubblichi un altro video che video ha fatto andrà che video ha fatto e eh, non lo so che cosa ah Vabbè, io intanto mi lancio. Io fuuuuuuuuuuu! No, no, no. un attimo: questa qua è sfiga? Cioè, c'ho 15 blocchi di di di, di. di. di slime dove posso rimbalzare. Cosa faccio? At atterro sull'unico blocco di terra. Ma questa, questa, è sfiga. Questa è sfiga, veramente. Vabbè, raga, io intanto metto tutti i slash team 7. Perché ci voglio di combattere. Uh, nint, no, no, team set, nint, no, no nint, ma chi è? Ma adesso dovrebbe suonare tutto il mondo, intanto mi allontano da casa e inizio con i senza perdermi che l'altra volta sono a 300 blocchi di distanza, a 200 blocchi, lo vedi? Oh, qua qua, qua c'è la mia cosa del re, dove ci posso salire e combattere, intanto in fai me la fate ma mo... cavolo fai ma che sta... compate sto coso ma tra ah c'era un accello accello lupo c'era un lupo forse che mi so io non so tirare la freccia a cazzo che mi so io ci sta nessuno ci sta nulla ci sta nulla dove l'ho lanciata quella freccia io io non lo so stai attacco con più slash summon summon gigan gigante vai yeah. Ok abbiamo evocato un gigante no. no. ma si baga si baga sopra Quindi capiscono No ho lanciato il mio arco summon Quale abbiamo di di... Ecco, voglio vedere quanta qua, voglio, ah, voglio vedere quanta perché questo qua è un mostro questo sta fuoco sta incendiando questo qua è sul di sul cliente dipendrà come si fa a spawnare quindi si sì, cioè, eh, questo mostro non esiste questa è una vanilla solo che questo mostro qua non esiste eh, ecco, oh, guarda, ma uh quanto mi ha dato? un tipo altro che sono mod survival No, no, non lo fa, così devo mettere. Summon. Summon... Eh... Ma che differenza c'è fra ragno e ragno delle caverne? Devastatore, questo è il devastatore. Oddio. Oh, oh, fermi. Oh, fermo. Oh, questo oh. mi Oh, questo mi so... Oh, ci ho messo qua. Me la do... No! Io stavo mandando una mirada a questo qua, mamma mia che casino. T slash. Eh, F3, cioè, no, F3 più N. Spectator Io volo. Dov'è la torre? Eccola là. Corri. Oh, quanto vado veloce, quanto corro. lo la Sarà più o meno qua. Sì. No, sta andando troppo sopra, sì, ma se posso prendermi le cose così. In creativa. Sì, io faccio così, le prendo le cose. In creativa, no, però non. In prendo. che slash, sono molto creative. Sono appena Possiamo morto. Per ucciderlo in creativa. Questo è veramente avvantaggiato per ucciderlo in, in, in creativa. Tanto io mi prendo tutto. Mi prendo tutto, mi prendo tutto veramente. Di eh, mi metto pure tutti i gambali mamma mia mi no, quasi rotto l'armatura natura e cioè cosa è impossibile veramente ma no, devo fare così sì, mamma mi no. scusate si è raddoppiato ma no, che cazzo è. È ah no, no, mi sembrava strano mi prendo tutto e mi risistiamo l'inventario ti slash ti slash non mod mm, okay. survival non male 2000 ore 2000 ore in acqua raga io qua scappo oh pure tu non muori male in gioco sì, so, No, certo, no, un attimo che sono morto per la seconda volta di Slash. No, no. Sì? Certo, Qual è il tuo colore preferito? Eh, non lo so, credo blu. Blu, sì, no, okay. credo, credo blu, cosa ho detto, io sono deficiente. Corri, corri. Non ci Eccolo, tu stanno, stanno la luce. Ecco, perché. Oh, mi si è spasso pure. Tu così Infrativa. Sì, dobbiamo solo una spada Ok È morto Ok, dobbiamo prendere tutto Questa che... fare sì, tutta la mia stavano roba stavano Sì, vabbè Volevo fare, certo, non sponate così strani sì. Ma io c'ho sì. un armatore in interite Come ti mi ha ammazzato? Io ho due elmi eh, dei piedini mi lo mette ok l'arco sul cioè inventario pieno vediamo un po' Che ci ce l'ho dovrei avere... allora mi levo tutte le cose che non mi servono tipo tutta sta roba tutta sta roba non mi serve due dolci mi potrebbero servire questo mi servirebbe uh, questo me ne tengo poi sì, mi sto resistendo un attimo all'inventario Gabriele, per favore la mia pala che fino ha fatto vabbè raga abbiamo perso vabbè ma venuta la creativa tanto era una palla in diamante e poi che mi manca l'appello una pala basta una palla in diamante e poi nasce ma qual è? ma quello è che spacca più veloce questa qua per l'altra vediamo un po' No, aspetta, sono in cattivo Disle. mode, survival. Questa spacca così e questa qua. E non lo so, qual è più, dei, qual è, qual è più veloce? Questa. O questo. No, è più veloce quella in netherite. Molto, molto più veloce quella in netherite. Ho lasciato qualcosa, una cosa, sella. Ho ah, lasciato pure una sella, giusto per... Per, ricordo per, per un cavallo per un cavallo buono, non si sa non mette oh ti slash zoomon si può spawnare un, un golem i golem di neve golem di ferro ti slash golem golem di neve ok aspetta aspetta suonato un golem mm. Ma questi qua non sono d'accordo, ricordate. Ah, non sono d'accordo. Mela, tio. Non si è portato bene, non Aspetta, io ti devo sotterrare perché sennò qua tu mi riempi tutto. questo cosa di neve? Quindi facciamo così. No, dove vai? Oh, fermo. Tio, stai fermo. Perché... Oh, sto facendo forma di... di neve vai giù vai giù dove è andato? ma questo è deficiente non eh. posso craftare un blocco di neve si sì. eh grazie non fermare muori vieni ciclo vieni, vieni che no, sto facciamo la forma di neve questo zio a me non mi serve in tubo a neve aspetta il blocco di neve ce l'ha la oh. il blocco di neve ce l'ha un po' anzi è bello però io te la lascio morire qua non sono più bravo ad uccidere i ribelle non sono mai... il tombello, allora, bel golem di neve, si potrebbe pure suonare Più o meno... Eh, tipo qua. Flash, summon. Go, summon. Golem di neve. Ctrl F5 più no non no, control FN cioè. F3 più N io me ne volo contro F3 più N siamo pubbli Contro F3 più N vai mm. qua contro F3 più N Ok bella a tutti bella a tutti che viva la, viva la pizza nella no, no. cartinata quello che ho detto però mi piace e così posso farmi qua adesso stava... no non stava qua non stava qua no qua ecco qua mi posso fare la mia farm ho fatto no. un fatto un petit nato no credo che devo fare più o meno così credo... no ma il blocco di si scioglie eh? no se io mi faccio così t-slash su no no perché per farmi, no certo, davvero molto molto bello quel blocco di neve di norma io posso, no, no dovrei avere qua la neve colorata vediamo un po si sì, però diventa terra normale per operarla oh, Uh, ci vediamo ragazzi oh del carbone, oh. non mi interessa comunque oh, c'è una bella mia roccia dove è oppure non è un creeper ecco so il un è pochino si è il fuoco ecco morto oh, questa è bella profonda devo mettere una, due dolce una, no. due dolce non so se non si è avuto non si può fare. Ah no! ok cavolo, c'è niente, ma... E abbiamo visto. Uccido? No, non ah. è questo. Contro l'f3 più n, ho paura come dico E mi espono Mi espono qua Do qua Qua Dove faccio un portale? Ma siamo questi due È vero Qua c'è son... il un c'è ma santo Contro l'f3 più n adesso sono morto, io sto molto attento, ma se io non prendo danno giusto no, se i nemici prendo danno, io sono deficiente andiamo dentro l'acqua e eh. adesso se sì, io faccio una cosa del genere e tutto dovrebbe andare a finire qua come volete? Potere... Un blocco... no no questa è una pietra in alta no una fondo di commiss non la voglio io no un'altra fondo no, ma perché si dovrebbero incontrare così più o meno uno sopra l'altro. quindi questo deve mettere un blocco più o meno no questo lo blocco e un blocco qui, un blocco qua sopra, non mi ricordo come lo... Guarda, guarda... No. Guarda, guarda... Uh. Guarda, guarda... Guarda, guarda... Guarda, guarda... Guarda, guarda... Guarda, guarda... E guarda... Guarda, guarda... Guarda, guarda... Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, oh oh ma fanno lezione, basta già! Sì, allora, mia eh. nonna ha detto che dobbiamo finire il video, quindi c'è.